E Con noi c'è Flavia Marzano, Assessora alla Roma Semplice. Buonasera. Benvenuta. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. E, e dunque, insomma, è già iniziata la giornata mondiale di, di lotta alla violenza nei confronti delle donne, è vero? Domani ci sarà la giornata mondiale, ma il, ehm, il Comune di Roma ha già cominciato oggi. Il Comune di Roma ha già cominciato oggi, bravissimo, esattamente così, sì, perché... Eh, purtroppo lo sapete c'è stato un terribile omicidio di Sara Piet di Pietrantonio no. eh, la studentessa che è stata trovata lo scorso maggio nei pressi della propria auto in fiamme sulla Magliana e quindi oggi dalle 18 alla presenza della sindaca Villa Bonelli che è la sede dell'undicesimo municipio è tinto di rosso e resterà rosso tutta la notte proprio per ricordare questo e non solo questo ma anche tutti gli altri femminicidi. Oh e domani, domani che succede? Beh domani intanto è l'evento mondiale appunto, internazionale sì per l'eliminazione della violenza contro le donne domani mattina partecipo con tutte le mie colleghe assessore compreso la sindaca ovviamente all'incontro che sarà Santa Maria in Tempolo e ovviamente ci sarà anche la Presidente della Commissione Capitolina delle elette e parleremo anche di questo Oh, eh, rimaniamo un attimo in argomento perché mi ha colpito un articolo del Corriere della Sera un aspetto di questo tema relativo alla violenza sulle donne muoiono tante donne uccise quasi sempre, molto spesso da mariti, compagni, quantomeno nell'ambito familiare ex compagni mm. che non hanno accettato magari la fine mm. di questo legame l'ultimo eh, accadimento proprio eh, questa mattina Oggi. se non sbaglio sì tanti sì. orfani che rimangono eh. perché sì, molto no. spesso doppi orfani, orfani. Certo. molto spesso accade che vengano uccisi addirittura eh, le madri davanti eh, mm. alla testimonianza alla madre, dei figli sì, come oggi, oh, un bambino di tre anni sì. Sì. Sì. Sì. una cosa tremenda sì, effettivamente duplici orfani perché chiaramente poi l'assassino uh, si beccherà, speriamo eh, la punizione che merita e, e quindi eh, rimarrà anche senza esatto, il padre hanno il doppio, mm. il doppio dolore mostruoso da gestire di la madre morta in un modo così Correndo. terribile mm. e eh, di un padre che purtroppo ha fatto una cosa di dimensioni inaccettabili da un figlio in realtà anche da, da un non figlio sono veramente sì, cose inaccettabili assolutamente inaccettabili allora dunque eh, eh, assessora nella sua eh, insomma, nella sua competenza c'è quella di rendere, uso un termine, magari non le piace. Più smart. <ride> più stavo, smart. Per dire, stavo per ma dire più sì. smart si può dire? Ma, o è troppo sì, renziano dire Smart ma, perché di la, usa, la usa sempre lui. L'apchiamo allora, eh, <ride> la... <ride> chiamiamole <smart> city, <ride> ecco, vabbè. Allora e, e, e c'è insomma, mh, si va avanti sulla digitalizzazione. Ecco, in che, in che modo, in che senso, con quali tempi? allora un po' di cose le abbiamo fatte ovviamente si può sempre fare di più e sempre fare meglio eh, una cosa che abbiamo fatto è una cosa che abbiamo chiamato Open ABC dove Open A sta per Open Agenda la mia agenda è online la trovate online sulla pagina del comune sapete dove sono e chi sto incontrando perché ogni giorno io e il mio staff quindi trasparenza trasparenza e capire chi sto incontrando e perché Open B e Open Bilancio i bilanci, forse lo sapete, sono già obbligatoriamente online per la legge sulla trasparenza, tutti gli enti pubblici li devono pubblicare, salvo che sono pubblicati in un formato che sono, è comprensibile soltanto a un esperto di bilanci pubblici mm. e ai noi nel mondo non ce ne sono infiniti e invece noi li abbiamo eh, pubblicati grazie all'associazione Open Policy in un formato grafico per cui chiunque vede il grafico e capisce eh, degli ultimi dieci anni di bilanci quindi non soltanto da qui in avanti ma anche negli dieci anni passati quindi può fare un confronto tra le ultime quattro consigliature vedere che cosa ha speso eh, Alemanno su un capitolo di spesa dove Marino ha speso di più o di meno o Tronca o Veltroni e da qui in avanti anche noi quindi la B, Open B, Open Bilanci eh, in maniera grafica, quindi davvero comprensibile perché sono dei, dei, degli infografiche, quindi comprensibili a chiunque e OpenC e OpenCode, il codice open soft source, quindi abbiamo fatto una delibera eh, per far sì che eh, con calma, con i tempi dovuti, ma l'indirizzo è segnato, la strada è segnata, la pubblica amministrazione romana eh, si muova nell'ottica del software libero, software eh, che ha uh, altre caratteristiche rispetto al software proprietario. Oh, eh, assessore Poi. andiamo anche ad un, uh, prima di qualche domanda che magari va oltre sì. anche il suo sì. assessorato, eh, c'è un progetto credo che secondo me lei voglia, di, del quale voglia parlare perché riguarda sempre l'ambito della digitalizzazione ma parliamo anche di biblioteche giusto? Sì, eh, allora, eh, questo è partito da un concetto, da un dato purtroppo, che un italiano su tre non è mai, mai andato in internet. Significa che parlando dei quasi 3 milioni di romani ci sono circa 90.0 romani di qualunque età, attenzione, di qualunque genere, di qualunque estrazione sociale, che non è mai andata in internet. Noi forniamo servizi digitali, non possiamo escludere mila persone, quindi quello che abbiamo fatto. Sono del, una cosa che abbiamo chiamato punti Roma Facile, sono dei punti sul territorio i primi due saranno appunto come dicevate voi eh, sulle due biblioteche eh, dei punti dove il eh, cittadino che vuole fare un servizio vuole iscrivere il figlio a scuola e si fa online e lo vuole fare appunto non, non ha gli strumenti per farlo trova qualcuno che lo aiuta a farlo, quindi questi saranno cominciamo con due, sulle biblioteche poi saranno sui municipi, poi faremo un bando per trovare tutti gli altri posti possibili dove la gente vorrà offrire le associazioni o quant'altro offrire la loro disponibilità anche se fosse soltanto per un'ora a settimana per garantire a tutti di poter accedere ai servizi online, fino a che poi diventeranno tutti digitali, ma per ora non è così oh, ehm, Andando un po' invece sul lavoro che state facendo come squadra sì. e andando anche oltre rispetto al lavoro specifico del suo assessorato a che punto siete dal suo punto di vista? Perché questa mattina se non sbaglio Stefano è intervenuto proprio all'interno di un giorno speciale eh, De Vito quindi, sì, Marcello, per, Marcello De Vito eh, sicuramente sono passati più di cinque mesi 5 mesi da quando c'è no, questa. 4. 4, quasi cinque mesi cinque <coughs> sì, eh, mesi, mesi dall'insediamento dall io mi sono insediata noi come giunta il 7 di luglio sì, sì. sì, sì infatti quattro mesi e mezzo quattro mesi e mezzo Bravi, Avevo, era andata sì. era andata un po' raggiungiamo l'accordo l'accordo raggiungiamola il fantastico eh. così che si passeggia <ride> va bene qual è la sensazione a me sono simpatico perché è sì. di spirito è eh? Fatto.